Ok, l'ha messo nel carrello. Rimuoviamo questi altri due perché ho fatto il test prima. E vedete che questo qui è il prezzo finale, 249 dollari. Andiamo al checkout e vedete che lui ci mette immediatamente il codice sconto, il coupon, e ci toglie i 25 dollari. Ora voglio farvi presente che di questo eh, coupon noi non riceviamo nulla. La nostra è una totale collaborazione gratuita. La facciamo soltanto per il semplice fatto che ci teniamo a voi e in qualche modo, visto che siamo saliti eh, per quanto riguarda gli iscritti, vogliamo cercare di regalare qualche coupon o qualche cosa che possa esservi utile. Stiamo andando avanti con altre collaborazioni e questo lo vedrete sul canale instagram quindi dopo fatto questo potete prendere con i vari canali di pagamento amazon pay paypal eh, google pay oppure shop pay mettere i vostri dati e acquistare questo prodotto ma che cos'è questo prodotto ora io vi faccio vedere un video eh, che praticamente fa vedere questa questa cosa del, della chitarra eh, Dovrò parlare un pochino sopra perché ho paura che mi viola il copyright Però ci proviamo Quindi lui dice guardate qua ci sta il tone up che è spento Questo è l'effetto che mm. dà L'ha spento Qua lo accendiamo Guardate quanto è bello Cioè non è questo microfono eh, che sta registrando Come vedete qua sotto ha il, il gecchetto che è attaccato dietro al eh, tone up Qua cambia il tipo di... Ha uh, delay Non posso farvi sentire tutto Comunque vi lascio il link in descrizione anche di questo video Così potete vedere che cosa fa effettivamente questo amplificatore per chitarra È un amplificatore che si attacca alla cassa armonica tramite adesivi dovrebbe funzionare a batteria però eh, non ne sono sicuro perché le caratteristiche non lo so però siccome è elettroacustica credo di sì che vada a batterie e qua vedo un vano batterie vagamente che potrebbe essere utilizzato comunque come vedete qui ci sono otto effetti all'interno niente pedali niente amp si tratta degli amplificatori quelli grandi e, e niente questo è il sito eh, ve l'ho portata all'attenzione per utilizzare il link che che vi porta un, uno sconto considerevole e vi chiedo gentilmente di fare una cosa se per caso voi prendete e acquistate qualche prodotto taggatemi sia me che la Tonebot app che anche loro sono sul, eh, sul canale Instagram e taggateci e noi vi ripostiamo all'interno dei nostri canali almeno io il mio canale con questo il video è finito spero di esserti stato utile spero che eh, ci saranno altre collaborazioni con altre ditte e nel frattempo ti invito a iscriverti al canale YouTube Facebook e anche Instagram di Basi Musicali e di rimanere sempre in contatto con noi per sempre nuove offerte per voi buona serata ragazzi